Giorgio, it's your time, ti, ti invito direttamente qua. <ride> Facci una domanda e <ride> <Me ne> vado. <ride> e ti, dacci una risposta e poi ne daremo una anche noi. <ride> okay. Allora, uh, io avevo tra le, come proposta avevo lanciato un tema con cui ho avuto a che fare negli ultimi mesi, parecchi e non ho trovato alcuna soluzione si sente si sente più vicino ok e non ho ancora trovato una soluzione uh, siamo tutti freelance io sono avvocato per chi uh, non lo sa non mi conosce e um, a un certo punto della mia carriera professionale ho avuto la necessità di crescere no? di fare uno step successivo uh, per offrire nuovi particolari servizi ai clienti e, eh, ho avuto la necessità però di non lavorare da solo, mh, come singolo, avvocato, soprattutto una necessità imposta anche dal mercato, perché come molti di voi saprete le grandi aziende... Uh, se vengono, non vengono a cercare ad esempio avvocato Giorgio Trono ma vanno da studio legale che sta, XY che sta a Milano. Così e probabilmente questo è un qualche cosa con cui potreste avere a che fare anche voi. Non vanno dal singolo freelance le aziende, ma possono andare dall'agenzia no? che magari si poi rivolge a voi come una subfornitura in subappalto. Quindi la domanda che volevo porre è che ponevo a tutti voi, perché non sono venuto a conoscenza, Cioè, ho cercato, ho chiesto in giro, ma non sono venuto a conoscenza di altri freelance che hanno voluto fare il salto, diciamo, si sono in senso lato, lo dico, associati con altri per poter offrire nuovi servizi, nuove alle imprese, per, sì, per, per cambiare anche il target di riferimento del loro lavoro la discussione, cioè dite tutto se avete qualcosa da dire ho parlato con molti di voi e alla fine sembra quasi che l'agenzia sia come dire l'ombrello sotto cui ah vabbè c'è cioè l'agenzia ci pensa lei al massimo i grandi lavori arrivano così però come riuscite a fare come riuscire a fare da sé volevo capire anche chiunque voglia partecipare alla discussione alla conversazione è invitato a venire qua Così lo riprendiamo o la riprendiamo. Ehm. Il tema è un tema ehm, complesso eh, che eh, diciamo, ritroviamo anche in, in tanti ambiti, sia nella comunicazione sia in generale nei servizi. Io dico le soluzioni che ho visto in giro, mh, pur senza averle sperimentate tutte. Ehm, ci sono quelli che si mettono insieme, non fanno la società ma fanno un marchio. Quindi in comunicazione fanno... Ah, anche ieri abbiamo le due partite IVA, ecco, e abbiamo un brand e poi eh, fatturiamo ora l'uno, ora l'altro, ehm, con una gestione delle, del, dei ricavi di... Eh, viene fatta con una sorta di contabilità alternativa, conti a latere in cui poi ci si compensa gli uni con gli altri. Ehm, è quello ad esempio che abbiamo fatto anche noi come Digital Update per un sacco di anni, come racconto ogni tanto una delle mie gag, mia di Gianluca, è eh, dopo tanti anni di società di fatto abbiamo deciso di regolarizzare la nostra posizione e quindi di fare l'SRL. E... Che... Perché ci sono i bambini, siamo vecchi, così se dobbiamo lasciare qualcosa. Però ecco, per noi il brand Digital Update è stato insomma, è nato nel 2012, la società nel 2018, quindi tanto tempo. Chiaro che questo significa eh, una totale fiducia reciproca del, sul fatto che comunque ehm, si, si tiene traccia di tutto quello che succede. Nel nostro caso specifico, ad esempio, il tutto era facilitato dal fatto che io, la mia partita IVA era una ditta individuale, quindi io come ditta individuale ero più semplificata nel fatto di fatturare servizi diciamo, per, che facevamo in tanti, gestire tutta la parte di eh, pagamento dei fornitori e suddivisione delle quote rispettive di utile che generava l'attività poi a un certo punto quando le cose sono diventate più eh, complesse articolate quando abbiamo deciso di cominciare a fare anche corsi online eccetera e poi appunto ormai eravamo <ride> era passato tanto tempo era il momento di regolarizzare il tutto e abbiamo fatto l'essere però noi l'abbiamo fatto nel momento in cui ormai era chiaro che saremmo andati avanti anzi con l'idea di crescere di fare qualcosa di più articolato um, ho visto a volte gruppi di persone che si erano riuniti come freelance con un brand pur rimanendo partite individuali e poi hanno avuto problemi soprattutto quando sono tutti liberi professionisti perché quando si è tutti liberi professionisti e basta c'è sempre il problema delle ritenute da conto, recuperare le certificazioni dei compensi eh, diventa un po' un casino oltre al fatto di vendere servizi che in realtà sono subappaltati ad altri. Un'altra formula che vedo, non so se possa funzionare anche come agenzia, qui forse Piero può raccontare qualcosa, è la cooperativa, eh, che, che è un'opzione, c'è un sacco di gente. Gelato, certo. Ah, ciao, sono di nuovo Piero. Ah, allora, la cosa che ho visto è che anche noi parliamo con tanti freelance, che noi siamo una cooperativa di autogestione, cioè le cooperative sono quelle cose un po' grigie, mettiamola così in Italia, che però funzionano come delle aziende normali ma pagano poco la gente. questa la mettiamo da qua. Poi in realtà ci sono le cooperative di autogestione dove, che è quello che facciamo noi, ci sono delle persone che dicono o lavoro da solo o se mi piglia il guizzo lavoro con gli altri. Quindi ad esempio io e Valentino ogni tanto facciamo progetti insieme, però alla fine c'è un'unica realtà che mette la fattura e ce la gestiamo internamente. Uh, e ogni tanto parliamo anche noi con i freelance perché anche noi ogni tanto dicono ma posso farlo lì, posso farlo là no, perché il tema vero che vengono anche da noi è che c'è questo problema di crescere le aziende non ti guardano e il problema con le soluzioni che, mh, mi è, che hai detto prima di solito è quando ci sono più partite IVA che vanno dal grosso cliente che ti guarda e dice tu mi fai un'unica fattura. Io non mi metto a fare 34 singole fatture da partite diversa. E quindi di solito passano per l'SRL. Cioè, quella è l'altro grande salto che fanno. Quindi dicono, in cooperativa, in SRL, cerchi di darti un attimino struttura perché quando passi dall'ufficio acquisti, da qualcuno che vuole negoziare, ti dicono, no, guarda, uno no, 34 fatture no, vi aprite l'SRL, è un problema vostro, non voglio saperne niente. Anche perché... Molto spesso sono tra le tre e le otto persone, nella mia esperienza. Le persone che fanno la mini-agency, mettiamola così, e a quel punto otto fatture diverse più volte l'anno ti guardano e ti no. dicono no. E quindi a quel punto uno, o si fa l'individuale e paga tutti gli altri, o si fa l'SRL e assume tutti gli altri. Coraggioso. Molto. <ride> <ride> Oppure c'è anche questa. Mm io ovviamente sapete quale mi piace di più <ride> mm, però appunto mm, l'esigenza grossa è quella perché poi l'altro grosso problema nel fare l'agency è capire cosa fanno gli altri come freelance che quello è il grande ok sei un grafico o illustratore che qui forse l'abbia ecco chi ride l'ha capita tutti gli altri non sanno la differenza mm. e quindi anche qui ogni tanto fare i progetti insieme è molto sfidante questo anche internamente da noi noi siamo una cinquantina di soci, non li conosci tutti, quindi anche quando fai un associazionismo tra freelance che vada per crescere a fare progetti più grandi è proprio lavorare con gli altri e fare dei gruppi di lavoro sensati. E lì però è molto molto complicato, non ho una risposta al momento. Amministrativamente io sono molto contento perché è comodo e io sono pigro, sono un PM. Però alla fine ci sono quelle che hai detto tu, puoi farti la ditta individuale, gestisci gli altri. Le X partite IVA, cooperativa, ma non è che al momento non ce ne sono altre. C'è che ha provato a fare l'associazione, che sì. per me è pericolosissimo. Eh, più che altro, ad esempio, hanno fatto un'associazione di freelance dove gestiscono i progetti centralmente ma poi non sanno come farsi pagare per il lavoro di gestione. Eh, il problema è quello, cioè, il problema dell'associazione dell N partite IVA è che comunque il lavoro di coordinamento è sempre necessario, un po' come quando prima raccontavo di Cefar, il tema non è eh, chi fa questo, chi fa quest'altro, è proprio chi tiene insieme il tutto e tiene traccia del tutto, ecco questo è un lavoro di per sé, quindi eh, quando tutto. dividiamo, eh, noi ad esempio con digita come Digital Update negli anni in cui non eravamo SRL, dato che io gestivo tutta la parte di amministrazione, tutte le fatture passavano da me, tutto il coordinamento dei progetti passava da me, eh, pagati, pagate le aule, pagate i docenti, incassate le quote dei corsi, non era un 50-50. Pari, Perché comunque io facevo una parte del lavoro che operativo e organizzativo che Gianluca non faceva e questo ci stava, per cui avevamo valutato il mio lavoro di coordinamento. Nel caso della cooperativa del project management secondo me questo è un ruolo a sé stante, che però è più difficile da far riconoscere ehm, sia fra tra le persone dello staff sia forse dal cliente, è da, è da quotare comunque. Noi lo quotiamo a sì. prescindere. La gestione secondo me è più facile internamente Ma perché è dichiarato proprio inizialmente Guardate, costo di gestione è 13% punto. Ecco. Bene, definito ex ante Però ti dico Il percorso è le persone è Il percorso che hai fatto tu anche eh? sì. O lo fai in cooperativa E poi ti fai l'SRL O fai le partite IVA E poi vai verso un'azienda un pochino più grossa Però Quando incominci a strutturarti un attimino Secondo me O fai un... Cioè, non ci vai molto lontano c'è chi rimane in cooperativa si fa il suo marchio in cooperativa e ad esempio tu, ci sono alcuni soci che hanno fatto questo è il nostro marchio si sì, è dicendo Powered by Pernova eh, tanto la partita è quella quindi diventa la stessa cosa del freelance sì. che ne mette una o poi escono si fanno la loro però alla fine non ho visto soluzioni molto diverse al momento neanche all'estero eh, io cosa posso dire? Eh, posso dire che con Tatiana noi abbiamo fatto una società eh, ma mm, eh, non abbiamo fatto un SRL ma una SAS però nel nostro caso c'è anche, anche una terza socia che voleva invece solo finanziare l'impresa e non partecipare alla gestione e lì le forme societarie restano eh, poche, quelle possibili e, e quindi in partenza siamo partiti con un SAS invece che con un SRL però a quel punto la forma societaria diventa d'obbligo. Invece, sempre con, come Kanji, eh, abbiamo aderito a un progetto più grosso e lì eh, abbiamo fatto due cose differenti, che sono una SRL per gestire eh, l'immobile e i costi comuni del gruppo, quindi le, i diversi, le diverse ditte individuali sono soci di questa SRL che gestisce gli spazi, i costi comuni e un contratto di rete misto per poter uscire insieme come un unico brand perché ovviamente l'SRL che gestisce gli spazi ha come tipologia di attività la gestione degli spazi e non può invece muoversi come venditrice di servizi. E entrambe le cose sono manovre pesanti per quella che è la mia esperienza poi vabbè, abbiamo, con Giorgio ne abbiamo parlato un po' ieri sera e sono manovre pesanti perché soprattutto dal punto di vista del, del tempo e delle energie spese nel strutturare un'organizzazione comune perché hai dei vincoli formali esterni a cui devi rispondere, che in qualche modo cambiano un po' la tua forma di pensiero, il tuo modo di lavorare e ti devi adattare a tutta una serie di cose che tu come singolo non avresti voluto, o ti pesano, insomma. Dall'altro lato ti permettono di fare quelle possibilità, quei salti di, di crescita che, che altrimenti... Eh, è veramente difficile eh, come freelance perché vuol dire mettere in gioco magari quelli che sono, non so, la marginalità dei tuoi ultimi sei anni di partita IVA e giocarteli così. E quindi, insomma, magari ti viene un po', poi un po troppo batticuore e se è un po' troppo batticuore, poi rischi di stare fermo e allora hai fatto tutta sta manovra per nulla. E basta, non ho, non ho nessun tipo di risposta perché siamo ancora agli inizi i risultati li vedi poi e, e quindi se qualcun altro consigli o altre... Sì, a mio parere rodarsi senza essersi dati una struttura sociale, la SRL subito è un passo grosso rodarsi come collaboratori prima di mettere in piedi una società a mio parere vale la pena perché comunque ci sono dei costi ci sono uh, delle, delle complessità proprio gestionali che non sono da sottovalutare quindi essere sicuri di lavorare bene insieme prima di essersi sposati come convivere prima di sposarsi Ma per l'appunto. È, è, è vero in altri <ride> casi come chi si sposa sì. senza convivere per l'occasione del momento piuttosto sì. che fai l'atto di fede iniziale e se parti subito strutturato sei più pressato nel, fare più, nel risolvere più in fretta quei nodi che se invece stai provando puoi man mano magari fare nel tempo. No? Però magari in quel tempo perdere possibilità o altre occasioni. Però è contro, insomma. Sì. Un'altra un cosa che mi sento di dire è che eh, soprattutto quando si è in pochi capire quali sono le attività... Cioè cercare di dedicare la maggior parte... Possibile del tempo a fare il lavoro per cui veniamo pagati. Quindi alcune cose esternalizzabili, tipo la contabilità, tipo eh, l'organizzazione, la segreteria, eccetera, eccetera, io penso che valga la pena mandarle fuori ehm, qualunque sia la forma, anche stare in cooperativa è un modo per farlo. Cioè ecso, essere in cooperativa, ecco, se Cristiano vuole raccontare, però. Ecco, io il motivo per cui sono entrato in cooperativa la molle è stata simile a quella che diceva Giorgio avevo l'opportunità di prendere dei bandi pubblici sottoscrivendo in pieno il post di Alessandra su vada retro lavorare con la PA e il bando però c'era la possibilità che fosse sul MEPA mercato elettronico eccetera Piero, non è che per caso la cooperativa sa lavorare col MEPA abbiamo un ufficio apposta che se ne occupa quindi tutta la dinamica è stata ciao comune, mi dici il numero del bando, Piero partecipi a quel bando, questo è stato il mio rapporto con la PA. e 18 giorni dopo la fine del progetto ho ricevuto i soldi, fine se penso a tutto il casino no, io dico, Chiara, puoi gestire l'iscrizione al MEPA di Digital Update? Sì, ti amo eh, <ride> uguale certo. Idem la fatturazione. Sono pigro, sono, ce le ho tutte, e mettere le fatture, eh, che barba, portale, eh, a questo devi chiedere X, a quest'altro Y, a fine mese eh, devi sopportare la segretaria che ti dice: eh, Ciccio, entro il 3 devi farle. Vabbè, capita. No. Esatto. Se vuoi eh, questa è stata la molla. E in effetti sono contento di quello. Non è stata. Non mi ha portato, non è un'associazione, non è stato fatto perché eh, Piero mi ha promesso che se entro ci sono valanghe di opportunità. Poi, se arrivano, insomma, si è qua. Eh, in realtà ci sono dei preventivi in ballo, può, potrebbe anche capitare, ma non è stata La molla è stata proprio la gestione. E quella dei bandi, poi non era stato il ma anche altri ci avrei rinunciato, perché insomma, sì, non, non, non mi sarei mai strutturato per capire... Cioè, quando ho guardato come ci si scrive, chiudi, punto. Sì, ma quel genere di attività che o sai come farle, le fai spesso, se no tutte le volte che... Cioè, ti sei già bruciato due giorni, più le bestemmie che hai tirato... E una settimana di lavoro subottimale per il nervoso che ti è preso. Non Quindi sarei non vale mai arrivato a due giorni. Assolutamente. <ride> <ride> Se sente? Sì. Allora, io ho fatto diciamo, tutto il percorso di chi è cresciuto molto come libero professionista e a un certo punto sente proprio questa esigenza di offrire maggiori servizi rispetto a quelli che erano le mie competenze. Soprattutto per avere degli interlocutori più grandi. Quindi ad esempio alcuni tipi di aziende, devo dire che adesso l'atmosfera è cambiata molto, però non prendevano in considerazione un libero professionista da solo, anche se come me, che il mio studio si chiama Quattro Mani, sapevo fare tante cose, però dovevo parlare al plurale, dovevo far finta di avere un grande ufficio, dovevo dare l'idea che dietro di me ci fossero tantissime persone, perché se no non venivo presa in considerazione. E dopo varie esperienze la, una delle soluzioni che avevamo trovato è di aprire uno studio condiviso Pupilla, forse qualcuno c'è anche stato in cui ehm, avevamo messo insieme delle competenze proprio completamente diverse quindi un fotografo professionale io che mi occupavo della grafica della comunicazione e eh, diciamo un altro grafico che però era molto più tecnico quindi lavorava anche molto con la gestione delle immagini, con la sistemazione dei video, eccetera, eccetera. E noi ci presentavamo con un brand unico, anche se in realtà eravamo tre partite IVA separate. Questa, diciamo, questa soluzione, che però era di un po' di tempo fa, diciamo, ha risolto per noi abbastanza i problemi, soprattutto di presentazione. E la distribuzione del lavoro eh, scusa, della, de, sì, del lavoro era abbastanza chiara nel senso perché avendo delle competenze completamente diverse quindi o lavoravamo tutti insieme o veniva attivato qualcuno di noi quindi poi venivano diciamo, retribuiti i lavori che venivano fatti in contemporanea a questo tipo di lavoro ed era anche faceva parte anche un po' del mio piccolo sogno c'era la gestione dello spazio quindi no, il nostro guadagno era su anche sul gestire questo spazio qui. Questo ci permetteva di avere diciamo, delle entrate ulteriori perché affittevamo gli spazi del nostro studio, anche altri liberi professionisti che facevano magari dei corsi e delle organizzazioni così. Con questi soldi qui noi riuscivamo diciamo, a sostenere tutti quegli spazi neutri di costi che sono la gestione, una gestione comune, qualcuno che si occupava di un po' mh, pubblicizzare diciamo, questa situazione. Questa quest esperienza però si è fermata un po' quando, a parte diciamo, accordi o disaccordi interni, quando anche questo tipo di esperienza aveva un limite, quindi eravamo di fronte alla scelta di fare anche noi una società. E, e qui vorrei aggiungere una domanda alle domande che sono state fatte, che è questa. Eh, di fronte a una scelta di società oltre alla voglia di crescere c'è anche un po' l'idea di, di che cosa ci vogliamo occupare e come ci vogliamo occupare del nostro sì. lavoro f secondo me ed è il motivo per cui non ho fatto una società è fare una società e comunque dedicargli veramente molto tempo e molta parte della nostra vita e soprattutto essere responsabili anche di altri sì. e quindi mettere in campo altre persone gestirle mettere in piedi mh, delle altre professionalità che, contavano, che contano su di te per andare avanti eh, io personalmente rispetto a questa cosa siccome sono una girandolona e mi piace muovermi in tutto il mondo ho scelto di non percorrere questa strada la strada che sto percorrendo adesso comunque diciamo malgrado mh, questa scelta riduttiva è di che avere una rete di professionisti in cui però di fatto io sono il capo cordata cioè io sono la faccia che porta avanti le professionalità, io scelgo il network e poi dopo a questo punto io mi assumo l'onere di tutta la filiera, insomma. E non ho grandi risposte, se non il fatto che forse la risposta più grande è quello che ti risuona di più. Cioè ci sono oggettivamente delle scelte amministrative che probabilmente sono le scelte giuste, bisogna vedere se poi uno se la sente di farlo o meno e se questo risponde a... E una ulteriore complicazione poi viene dal fatto che chi sceglie di fare un forfettario, per esempio, eh, io, io in passato rivendevo anche servizi di fornitori tipo stampa, tipo... Me, avendo dei ricarichi su queste cose, chiaramente, quando scegli di diventare un forfettario per un'altra serie di motivi, questa cosa non ti funziona più quindi anche certe economie di scala che magari facevo con alcune cose non ci sono più quindi nel mio caso la scelta è molto personale nel, dal punto di vista professionale tutte le forme aggregative secondo me sono un'ottima maniera di crescere e quindi per chi è intenzionato direi è la cosa migliore allora io vi racconto una cosa un po' diversa eh, perché fino all'anno scorso avevo una società che non era una società cioè con una partita IVA di quelle spaventate quindi la partita IVA da forfettaria avevo creato un brand, il brand andava bene e eh, quando però mi presentavo alle società le società mi chiedevano ovviamente la documentazione che si chiede a una società perché io non mi presentavo con il mio nome ma come la mia società che si chiama Officina Microtesti la ah, alzo, ok scusate Uh, a un certo punto il commercialista mi ha detto basta, devi passare ad una forma più strutturata per un freelance diventare qualcosa di più strutturato è spaventoso ma soprattutto ti richiede di guardare il mondo in un modo diverso, nel senso con la società puoi scaricare altri costi, puoi partecipare appunto al MEPA, puoi iscriverti dove ti pare, se vuoi però Devi diventi più grande e devi anche cambiare tanto la tua mentalità rispetto al modo in cui lavori, perché anche se la società, in realtà io sono quasi amministratore, cioè io sono amministratore unico e sono eh, socio di maggioranza però sostanzialmente è una società quindi tutte le volte che lavoro con persone esterne in questi mesi il lavoro maggiore è stato quello di imparare a togliere il peso da me e spostarlo sulle altre persone, quindi per esempio, come dicevano prima, l'amministrazione, ma non è soltanto quello, è che tu a capo di una società, per quanto magari non sia ancora una società strutturata, non sei più un freelance, questo passaggio che purtroppo per molti freelance è obbligato proprio per una questione fiscale, cioè di scarico di tutti quanti i costi, di accesso a delle possibilità diverse, a finanziamenti, fondi, di tutto. Io l'ho fatto anche perché in Abruzzo c'erano dei fondi per l'imprenditoria femminile, quindi l'ho dovuto fare. Ma o rimani freelance con la partita IVA, di società, e però perdi delle possibilità, oppure ti strutturi. Allora ve lo chiedo, Siete, sareste voi in grado oggi così di dividere quello che fate già da sole quindi la contabilità, la promozione, i social, il marketing, la business strategy tutto quello che fate ora sareste in grado di dividerlo con altre persone alzi la mano, chi dice sì, io già lo faccio ok, uno, due, tre vi faccio i complimenti perché è molto difficile la parte più complicata è proprio questa, perché non sei più la persona, si parlava appunto di sindrome dell'impostore, la persona che ha su di sé tutti i pesi e che dice faccio tutto quanto io, poi diventa che devi fidarti e affidarti, e lì c'è una grandissima complicazione. Io ho fatto eh, un po' quello che si è detto finora, ho cominciato a lavorare con dei collaboratori e dividere piano piano all'inizio con un'altra società, quindi avevamo due società, un fotografo, che era una cosa assurda, perché a chi fattura, quindi metà a me, metà all'altro, fattura direttamente al cliente, allora cosa serve la società? Quindi devo dire che per me da freelance, forfettario appunto, quindi senza essere passata per l'ordinario in cui scarichi, passare alla società è stato obbligato ma difficile. Poi magari l'anno prossimo vi racconterò come è andata, però vi devo dire che in questo momento la maggiore difficoltà per me è questa, anzi se qualcuno ha una risposta e mi sa aiutare, grazie, io lascio la parola a chi vuole. Eh, allora no, non ho una risposta ma vi racconto un po' di, di esperienze, di riflessioni, allora secondo me eh, molta della risposta dipende da eh, qual è il target di cliente che ti stai dando e se si tratta di un progetto o di un target su cui vuoi orientarti in maniera un po' più stabile o prevalente, perché nella mia esperienza io ho collaborato quando mi sono licenziata dall'azienda, ho iniziato a, a lavorare come partita IVA ho collaborato con una società di consulenza grossa e lavoravo con clienti aziende grosse e oggettivamente la singola partita IVA non è guardata particolarmente bene, quindi eh, l'SRL diventa per molte aziende grandi un requisito necessario per entrare nel loro albo fornitori, la sintetizzo così, e anche sulla cooperativa, se penso ad alcune delle aziende con cui ho lavorato, hanno delle perplessità più o meno fondate, ma eh, molti ce le hanno. Ecco, no, poi dipende anche dal, dal tipo di business. No? Io ho iniziato a lavorare con banche e assicurazioni. Se ti presenti come una cooperativa, cioè fatto eccezione per banca etica, cioè anche no, quindi questo è, è, è un tema. E per una parte della, della mia esperienza, anch'io ho fatto una cosa molto simile a quella che raccontava Alessandra, quindi per un tipo particolare di, di, di attività di consulenza avevo un'altra un persona, un'altra partita IVA con cui collaboravo da tantissimo tempo, 6, 7, 8 anni eh, ci siamo presentate come team, quindi non avevamo nemmeno un brand eh, a un certo punto i volumi aumentavano Facciamole passare <ride> e abbiamo costituito una SAS. Dicendo ok, la nostra esperienza è rodata, regolarizziamo la nostra unione un po' come il loro discorso, così facilitiamo le cose. Inizialmente, appunto, fatturavamo una parte di attività una, erano complementari le due parti di attività e una parte di attività l'altra, quindi in maniera molto semplice. Solo che il matrimonio non è andato bene e non è andato bene tanto su questioni finanziarie quanto sul eh, come gestiamo la società, quali sono gli obiettivi che si dà alla società, cioè dove vogliamo andare come target, eravamo rodatissime sulla parte operativa, sulla gestione dei progetti ma sul dove andare e eh, quindi dopo un anno e mezzo ce la siamo tolta velocemente e quindi ci siamo separate, no? per cui anche questo secondo me in termini di può esserci la formula societaria che poi funziona ma capire dove si vuole andare è, è, cioè è un salto gestionale diverso, non è solo la gestione del progetto, ma è qualcosa di un po' più ampio in termini anche di orizzonte, di, di obiettivi. Eh, Dall'altro lato è anche vero che dopo aver lavorato per altri con eh, forme societarie degne di considerazione da parte di aziende grandi, mi è capitato di dare continuità al lavoro con grosse aziende con la mia partita IVA, ma perché ormai la garanzia, cioè sono riusciti a gestire l'eccezione rispetto al loro albo fornitore perché ormai io ero un professionista fidato. E questo ha portato anche in alcune occasioni a coinvolgere altre persone facendo accettare il fatto di facciamo più fatture anche ad altri professionisti con altre partite IVA. Ma è a quel punto il garante della cosa, anche se in maniera del tutto informale, era la relazione che si era ormai instaurata tra me e il cliente, quindi in quel caso ho bypassato completamente questo tipo di problema. Però quando crescono i volumi e i progetti diventano complessi, quindi richiedono professionalità diverse, penso a tante attività di project management o a livello organizzativo, in realtà la questione è aperta, cioè ci vorrebbe... La, la forma societaria, per, per me SRL è SRL il riferimento attraverso cui far passare cose, quindi basta. Ne ho passate almeno due o tre di, di queste opzioni, quindi... Io peraltro, da un certo punto di vista, cioè, prima di diventare freelance, prima di cominciare a lavorare in maniera informale con Gianluca e poi decidere di fare un SRL, ero stata in un SRL, anzi prima in una SAS con l'ingegnere, poi in un SRL con altri soci di cui sono stato amministratore delegato. E ecco, qui per me la cosa... Mh, Um, molto formativa pur nella sofferenza di quella esperienza è stato capire meglio uh, come funzionano tutta una serie di questioni dal punto di vista fiscale economico, leggere un bilancio, preparare un bilancio eccetera eccetera, quando io sono uscita dall'SRL alla fine del 2009 ho detto mai più in società con nessuno, mai più e infatti <ride> e infatti poi dopo l'ho rifatto però lì c'entrava il fatto che ero stata in società con mio marito, che, che era una cosa che mi aveva profondamente segnata, quindi massimo rispetto per voi, <ride> era parte della sofferenza. Claudia? Io avrei una domanda, e so di... allora, intanto ringrazio chi ha sdoganato la tenuta mare, perché così mi sento meno colpevole anch'io, eh, ma una domanda che so che significa scoperchiare un vaso di Pandora enorme. Sono sempre stata partita IVA? normale, ai miei tempi non c'era il forfettario, quando è arrivato non lo potevo fare, quindi ok. E ho moltissimi fornitori, quindi la parte di lavoro che terzi fatturano a me, direi che supera senza il quasi la parte di lavoro che faccio io. E il mio commercialista mi tampina da anni sul fatto di diventare almeno ditta individuale, e, o, o società, ma non ho un socio. E quindi eh, il grosso freno però è stato dal posto dallo stesso commercialista su, parolina magica, l'Inps, alla quale io ho versato paccate di soldi per decenni e c'è un po' il timore che nel passaggio da una gestione all'altra eh, la famosa riconciliazione, insomma, ci possa essere o non ci possa essere. Quindi in realtà non sto dando nessuna risposta o una domanda aggiuntiva a quelle che sono già state fatte. Come si dice, c'è un commercialista in sala con me. No, è difficile. Io penso, comunque, ci sono tanti casi. O ogni caso è diverso. Chiara, non so se vuoi venire a dire qualcosa. Chiara, Chiara, Chiara, Chiara. Chiara, chiudi il freelance camp con, dicendo qualcosa di memorabile sulla buona gestione Parlaci dell'Inps. Nel suo caso è meno peggio perché eh, da libera professionista è Inps gestione separata. E passi a Inps artigiani o commercianti, ma sempre Inps, eh. l'importante è quello. E quando passi da una cassa privata, o come me che avevo anche versato all'Inpdap, <ride> no, se è Inps... Che rimanga in piedi l'IMPS è un altro problema, ma se IMPS dovrebbe confluire. <ride> e se, ci sarà un imps? <ride> se ci sarà un IMPS. <ride> Però, premessa, avete una gran confusione ancora fra libero professionista e. <ride> A partita IVA è sempre una partita IVA, la differenza la fanno i contributi. Una libero professionista, dita individuale, sempre partite IVA, SETER <ride> e al MEPA partecipano anche le, i singoli. Lascia la iscriversi. Pazienza. In studio abbiamo visto svariate società, ehm, con, oh, eh, tranne i presenti, litigare per cui il Abbiamo un, un modo di dire che le società vanno fatte in numero dispari minore di 3, <ride> però si fa, cioè, la differenza grossa è che con le società paghi meno, diciamocelo. <ride> eh, sì. Perché... puoi scaricare dei costi che da professionista è, oddio, dipende, libera, dipende, da quali costi hai, veramente ogni caso è, no, è diverso è di, cioè, il forfettario, il solito discorso non è che non scarica niente, scarica in parte però scarica forfettariamente lì bisogna fare la, la convenienza se ho più costi di quelli del, del margine, del coefficiente di redditività però non è che una cosa conviene più dell'altra è sempre il caso singolo eh, Altre domande? <ride> eh, però non spaventatevi. No, si però capire, capire cioè in realtà la gestione, ehm, il fisco italiano e la previdenza italiana sono ovviamente complicati, eh, con un sacco di casi differenti, eccetera. Eh. Però due o tre criteri base bisogna saperli. Io dico se, spesso a volte mi arriva... Cioè della gente che eh, lavora per noi e non sa neanche la differenza fra una fattura e una nota di prestazione occasionale e a me delle volte viene da dire eh, se ti Abbiamo devi guadagnare da vivere <ride> Eh, insomma, oppure che ci scrivono dicendo ah, io sono nei minimi quindi eh, mi fate... Non, mi la non mi serve la fattura io la faccio la fattura, la fattura. La fattura non è serve che serve a te meno. serve a me devo fartela oppure ma io l'iva eh, non la metto quindi non, non voglio, voglio pagare l'iva sul corso che faccio che e bel dicono, mondo sarebbe bello ma purtroppo io l'iva la devo mettere quindi due cose su come funzionano è bene saperle per lavorare meglio anche per non fare... Se siete e fate domande o affermazioni del genere sì, fatevi sì, delle domande sì, <ride> sì, sì, anche perché vabbè io sono alzo un sopracciglio e dico vabbè, eh, bravo, però magari un altro, fornito, un altro cliente potrebbe dire con chi sto lavorando cioè sei se in grado di fare... Ecco, yeah. la grossa differenza poi fra società e forfettario finché stiamo nel semplificato sì. è che nell'ordinaria i movimenti non esce niente di cassa finché che non sia giustificato dalla pezza. Quindi passa tutto, deve passare tutto in contabilità. Cosa che è un forfettario finché sei in semplificata invece vivi in questo mondo meraviglioso in cui ti fai gli stipendi, te le spese. Dopo non è così... No. Quindi essere anche un po' ordinati, imparare a organizzarsi, a uh, fare un po' La di rotazione bancaria, quelle sì. cose lì molto simpatiche. Tenere traccia, <ride> tenere i documenti, sapere <ride> dove recuperare le cose è molto importante. L'altra sì. grossa differenza che non vi dicono quando fate le società è che cambia il costo del commercialista da privato a sì. società. C'è il bilancio, c'è la carta Certo, certo il, Non sono i 100 euro di eh, camera di commercio all'anno È che il commercialista passa no, no. da so, 1200 a 4000, 5000 all'anno Che insomma, uno dice ne vale Perché, la le, pena. Pratiche Perché diverse, le pratiche eh, sono non diverse Non è che lo facciamo è che così Il commercialista è eh, che deve gestire È una burocrazia totalmente diversa sì. Una mole di lavoro completamente diversa Già appunto far capire che mi devi far vedere anche quando compri francobolli È fatica eh Sì, <ride> sì Parlare col commercialista, scegliersi bene i commercialisti. Esatto, sì. non chiedete su Facebook che vi rispondono cani e porci che non fanno neanche quello di lavoro, chiedetelo come il medico di famiglia, il commercialista deve essere qualcuno di cui vi fidate, con cui riuscite a parlare, non che, ah non lo chiedo perché dopo chissà cosa pensa, chiedo su Facebook, perché? Perché? No, e poi c'è anche da dire rispetto, cioè io ho visto visto che faccio lavoro nel digitale da ormai più di vent'anni è chiaro che vent'anni fa il commercialista non aveva più pallida idea di che cosa facessi quindi ho dovuto insegnare un sacco di cose ai miei commercialisti no, no, che non mi hanno pagata per questo ma attenzione. in realtà mi hanno fornito no, non negli ultimi anni devo dire no, nei primi se... anni ho passato i primi anni veramente a dover spiegare tantissime cose però è come diceva um, Alessandro, Alessandro prima, cioè Abbiamo il problema che la, la burocrazia, i codici attività stessi sono degli anni '70, certo. cioè ci dobbiamo arrangiare. Io, come voi, probabilmente ero entrata nel mondo della contabilità, pensavo fosse tutto bianco o nero, no, è tutto interpretazione. Assolutamente. <ride> Perché ci Però insomma, spiegare cose, insegnare cose al proprio commercialista significa anche comunque lavorarci meglio e avere dei consigli e delle opinioni più fondate quindi sì, più vale la sì. pena perché eh, poi sempre. ognuno magari ha un'attività specifica che sì andrebbe ben spiegata invece molti arrivano che non hanno un'idea di cosa stanno facendo neanche di dove stanno andando e quindi sì. consapevolezza, consapevolezza, cercare chiarezza, organizzazione, delega insomma due robe semplici e non paura, si fa tutto sì. E i dipendenti pagano di più. Fatevi stare sereni, i dipendenti pagano di più. <ride> Confermo. Fado via. Bene, basta. <ride> Signori, dopo tutti questi messaggi di speranza... in love. <ride> eh, no, mi, mi fa piacere comunque cioè, che il tema di questa chiacchierata finale sia stato anche sul come crescere, che non è neanche detto che sia una strada obbligata, cioè si può anche capire, eh, confrontandosi con tutte le questioni legate alla crescita, che magari non si ha voglia di crescere tanto in quantità, ma si ha voglia di lavorare sulla qualità del proprio lavoro e di eh, magari restare tranquillamente nel forfettario all'interno dei suoi limiti e dedicare del tempo a fare altro che non sia pagato. Questo è totalmente lecito. L'importante è che capiamo le implicazioni delle scelte che facciamo, che è un po' il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni insieme e che penso che continueremo a fare.